e ben ritrovati su TRS Radio, noi eh, raccontiamo notizie ma raccontiamo curiosità e raccontiamo soprattutto di un mondo che eh, ben ci viene incontro quando dobbiamo fare dei regali ma non solo. Si parla quest'oggi della festa della mamma e lo facciamo con un brand che nasce in Inghilterra nel 1995, un brand etico eh, ma anche innovativo, lo abbiamo già conosciuto e quindi per me è un piacere riavere qui con noi la Lush, Lush Italia e in particolare Beatrice. Ciao Beatrice, come stai? Ciao a tutti, tutto bene, tutto Ma, bene, vai. Tutto bene, mamma mia, cioè è passato un po' di tempo, di quando, da quando ci siamo visti l'ultima volta, insomma sì. ci vediamo con la mascherina perché questa pandemia ha cambiato un po' tutto, però sì, devo no. dire la verità, non ha cambiato quella che è la voglia di prendersi cura di se stessi e quindi venire nel mondo Lush, giusto? Esatto, forse è aumentata la, la voglia un po' di, di star bene, star bene con se stessi e anche rendere felici i propri cari. E infatti la festa della mamma capita proprio a fagiolo. Capita proprio a fagiolo tra l'altro vedo che eh, insomma siamo sei in negozio, il negozio di via Garibaldi a Torino eh, e quindi è un negozio aperto anche al pubblico lo diciamo perché insomma eh, si è ritornati un po' nella normalità mantenendo sempre le distanze mantenendo sempre la mascherina ma si può andare a acquistare in negozio. Allora Beatrice iniziamo a fare un viaggio all'interno della festa della mamma. No? Esatto. E la mamma è sempre la mamma, si dice, e, e la mamma penso che sia uh, una figura femminile che ben ci sta con uh, i fiori e forse con i frutti. Sì, assolutamente. E infatti vi faccio vedere anche l'angolo che abbiamo allestito qui. Wow, che bello! <ride> esatto, con tutti tutta l'edizione della festa della mamma proprio, eh, in modo che possiamo proprio coccolarla e in realtà noi vogliamo regalarle del tempo di qualità perché magari il tempo si trova però di qualità, insomma ci, ci sta molto molto a cuore. Esatto allora noi intanto andiamo anche a raccontare per chi eh, non ha ancora la possibilità di, di vedere poi il video che realizziamo, che verrà messo sul canale YouTube di TRS Radio, eh, dicevo insomma abbiamo modo di raccontare quello che eh, viene così pensato per la festa della mamma intanto devo dire eh, Beatrice che tutti i prodotti sono sempre prodotti freschi e anzi hanno anche una scadenza che viene ogni volta vero segnalata Esattamente, noi lo segnaliamo proprio perché facciamo prodotti eh, in piccole quantità per mantenerli sempre molto freschi e, e buonissimi ehm, e laddove è possibile sono tutti autoconservanti quindi non abbiamo conservante sintetico aggiunto e, e questo ovviamente è un plus del, del nostro negozio e profumano tantissimo anche sotto la mascherina devo dire che non ha tolto tanto poi ecco. Il bello dei vostri prodotti che sono anche molto colorati, quindi l'occhio vuole anche la sua parte oltre all'olfatto e quindi è, come sempre cinque sensi vengono eh, messi in gioco sempre quotidianamente con la Lush. Eh, senti Beatrice, allora per la festa della mamma che cos'è secondo te che può essere eh, così eh, piacevole eh, regalare? Beh, sicuramente, se è dotata di vasca, sicuramente tutte le nostre coloratissime bombe da bagno. Che vedete qua, se, per chi può vedere il video: eh, una selezione di, di quattro prodotti. Una ha dei colori meravigliosi, quelli del tramonto, e si chiama Rose Gold. Eccola qua: wow. E con queste striature dorate e un profumo veramente, veramente fiorito. È fantastica. E poi per le mamme più che amano magari i gioielli belle chic, abbiamo la madre perla. Guardate che meraviglia! Sembra <ride> proprio una perla eh, da indossare. In questo caso invece si scioglie nel bagno, quindi avvolge esatto. con questa bellezza, no? E anche forse un po' di lucentezza, esatto. Invece, poi abbiamo anche le mamme frizzantine. Ehm, <ride> la nostra Atom Heart Mother che però abbiamo finito vedo adesso quindi, <ride> tu, è quindi è non fantastico. stanno mai ferme insomma per le mamme che non stanno mai ferme possiamo esatto, dire così esatto. <ride> abbiamo vendute parecchie <ride> beh questa è una bella cosa, insomma una bella iniziativa tra l'altro Beatrice insomma eh, tu dicevi per, per chi ha una vasca da bagno, ma è perché avesse una doccia queste bombe da bagno possono essere utilizzate ugualmente? allora purtroppo perché la doccia no però abbiamo tanti prodotti doccia molto molto buoni tra cui mamma mia che è proprio uno scrub arrivato apposta per la festa della mamma è rosa shocking guardate per chi può vedere sempre che meraviglia mamma mia sembra una fragola esatto. <ride> sembra di, di, di poter così prendere la fragola spalmarcela e poi in, quel, in questo modo lo scrub lo ricordiamo a, se, serve a purificare quella che è la nostra pelle no? Esatto, tra l'altro è pieno di sale rosa dell'Himalaya e quindi rende la pelle stupenda, poco luminosa, tonica, poi è profumatissima alla vaniglia e um, pompelmo rosa e fa Io volevo anche dimostrare una bomba, una bomba da bagno. Sì, sì. E intanto e magari. Vedere? Esatto, racconta come fai la dimostrazione per chi ci sta seguendo. Insomma, prendiamo un catino pieno d'acqua. Esatto, prendiamo un catino pieno d'acqua, simboleggiare un pochino la, la vasca da bagno eh, per come possiamo e la immergiamo, ecco qua. Abbiamo Adesso preso vasca... la rose gold, giusto? Rose gold, proprio lei, e... tra un po' verrà fuori proprio un tramonto in una bacinella d'acqua. Eh e vedo anche i clienti qua molto felici e eh beh sono anche curiosi guarda eh, c'è il, il dorato che inizia già a fuoriuscire con questo rosa che sembra questo sole praticamente al tramonto che illumina il nostro cielo per cui quando noi siamo nella vasca da bagno Beatrice con questa rose gold noi mamme insomma ci immaginiamo magari di essere anche sulla spiaggia no? Esatto, Perché no? Esatto, possiamo regalare proprio una fuga pur stando a casa, dato il momento. <ride> Devo dire che è un bel pensiero, un bel regalo. Che non fa so mai, mai trovare tante bombe da bagno anche nelle confezioni, eh, per la mamma. Ecco, allora delle confezioni ne parliamo tra poco, Beatrice, rimani con noi, ci fermiamo un attimo e poi torniamo a parlare di confezioni e anche un po' il modo di come, eh, diciamo così, ricevere a casa questi bellissimi regali. Rimanete con sì. noi, questo è sempre TRS Radio, Lash Italia per parlare di una festa in particolare della festa della mamma. Beatrice che ci sta illustrando quelli che sono eh, i regali da fare per la festa della mamma ma che poi penso in qualche modo possano essere comunque è sempre utilizzati e regalati, va bene, il limite della disponibilità, anche perché penso Beatrice che per ogni festa ci siano anche, diciamo così, delle chicche che quindi vanno un po' ad esaurimento, no credo? Bravissima, è proprio così, infatti una bomba che ho citato prima era già finita e devo dire che riscuotono sempre molto successo, al di là della festività, e quindi le, le giacenze sono molto limitate. Sì. Senti, allora dicevamo, eh, insomma questi prodotti, mamma mia mi viene in mente anche il film, eh, quindi insomma queste mamme un pochettino paz pazzerelle che quindi ben ci sta anche con lo scrub e con le bombe da bagno, però come sempre la lascia, dicevamo, etica nei prodotti non solo ma anche nelle confezioni perché utilizza eh, le cose riciclate. Esatto, bravissima di nuovo perché noi laddove possiamo riciclare ricicliamo, ricicliamo tutto e infatti le quattro meravigliose bombe da, eh, bombe da bagno spumanti che ho citato prima le trovate dentro questa meravigliosa mamma. Bella che la carta, bella eh. <ride> la carta è tutta fiorita e meravigliosa e la carta deriva da cotone riciclato, quindi pensate... ah ma quindi una scatola eh, che poi si può tenere per eh, metterci altre cose dentro, insomma. La scatola di cartone all'interno sì, eh, invece la carta ovviamente se si spacchetta bene resta, rimane, ve lo, ve lo giuro, ed è proprio una carta di cotone eh, riciclato, quindi sono... Questo è bello vale, anche bravo. con, diciamo, questi, questi fiori, il papavero, non so, che poi insomma sono molto piacevoli da vedere anche in questo caso molto colorati. Mi viene quasi esatto. da dire, se riesci a riutilizzarla puoi fare anche un quadretto esatto, no? da bravissima. appendere. <ride> esatto, esatto. E magari Però profuma me... pure, profuma pure perché è rimasta avvolta dalle bombe da bagno profumerà per sempre e infatti bravissima eh, sei proprio creativa e lo spirito lascia giusto <ride> bene sei ma madre. sono una di voi mettiamola così esatto. <ride> e invece questa altra confezione eh, ci porta ad utilizzarla in un altro modo esatto happy mother's day infatti è avvolta da un bellissimo not wrap che e che è che è è? Un, tipo un foulard fatto di plastica riciclata quindi viene una, un Sembra seta al fatto Quindi e, è colorato verde. e quindi essendo tipo un foulard noi possiamo utilizzarlo eh, come foulard, come cintura, come legarlo magari a una borsa, insomma qualsiasi cosa. La creatività per... diventa nostra. Assolutamente, lo <ride> decidete voi come, come continuare per sempre ad avere il pacco regalo. Eh, infatti la cosa bella dei, dei nostri pacchetti è che non è che con le docce e, e le vasche esauriscono ma hanno una vita molto molto molto lunga e il pensiero dura ancora di più <ride> e, e, e il pensiero dura di più e anzi possiamo dire che eh, si può rimanere più stupiti stupiti ancora di più ecco mettiamola così anche, con, anche nel modo in cui può venire recapitato questo regalo perché Beatrice parlavamo prima di questa pandemia ha cambiato un pochettino tutto eh, magari tanti non sono ancora dell'idea di uscire no? di andare nei negozi perché magari hanno ancora paura beh eh, la lascia e viene incontro anche a queste esigenze e decise, decide di fare un delivery ma in modo particolare soprattutto credo in questo caso per Torino Esatto, un delivery etico eh, ed ecologico perché è un delivery in bici, in bicicletta Ci sono dei ragazzi stupendi che collaborano con noi, proprio di Torino, un'azienda torinese E eh, se voi ordinate proprio dal sito, se ovviamente abitate o voglio la mamma Torino prima, prima Cintura Vengono recapitati in qualche ora, direttamente a casa vostra senza, senza impegno è come un postino praticamente uguale, <ride> uguale. <ride> bene diversamente invece chi abita fuori come può fare per avere i vostri prodotti chi abita fuori può o... <ride> venire a trovarci oppure può ordinare direttamente da lash.it perché noi abbiamo poi il, il sito web sempre presente che, che consegna in, tutto, in tutta Italia allora Beatrice, io direi che in questo caso oggi ci siamo profumati ancora un po' di colori e diciamo così di, di regali per una festa che è importantissima ma come tutte le feste perché poi ogni festa deve essere ricordata per, per quel momento e quindi in questo caso la mamma piuttosto che il papà perché poi ci sono anche i prodotti per i maschietti, eh, non vogliamo dimenticarlo perché sennò poi ci dicono che non siamo anche troppo buone, che pensiamo solo noi stessi, invece anche i maschietti, insomma anche... Loro eh, hanno il loro da fare per tenersi belli, profumati e perfetti. Ma certo, però, al massimo esatto, <ride> però noi parliamo eh, oggi di, di donna e di femminilità. Eh, senti, Beatrice, io intanto ti ringrazio, ma tu hai già fatto il regalo per la mamma? Hai già... Ando, io ne faccio tantissime. <ride> mi sembra perché giusto io ci tengo proprio tantissimo e l'ho regalato lei è una bella vasca fortunella, io no e quindi l'ho regalato il paccone con le bombe bello, bello, bello e nel frattempo insomma ti chiedo ancora magari di farci eh, così vedere eh, quello che sono i colori, i profumi del negozio Lush di Via Garibaldi ringrazio te Beatrice ringrazio anche Elena ringrazio tutta la direzione di Lush Italia perché guardate che bello bellezza, questa bath bomb che si è sciolta veramente in questo tramonto che mi fa venire voglia di essere al mare e con questo Beatrice io ti ringrazio ci ritroveremo più avanti perché oh, l'estate ormai è alle porte eh? quindi ci dovete poi dare dei suggerimenti per come mantenere la nostra pelle anche abbronzata ma curarla prima e dopo il sole ne abbiamo ne abbiamo anche sui nostri profili social l'Asterino Garibaldi diamo delle kick. Allora, per prendersi cura di, di noi stessi. allora noi andiamo a seguire i social, grazie Beatrice, naturalmente La saluta settimana. tutto lo staff di Via Garibaldi a Torino. Ci ritroviamo presto! Grazie, ciao. ciao, ciao. ciao, ciao. Grazie. ciao. E noi eravamo collegati con l'Asci Garibaldi in via Garibaldi a Torino, l'Asci Italia, uno dei tanti negozi dell'Asci Italia che trovate in Italia. Quindi, se siete fortunati vivete a Torino, potete fare una telefonata e i regali vi vengono recapitati anche con la bicicletta. Altrimenti, insomma acquistateli tramite il loro sito oppure telefonate il negozio e troverete il modo più adatto a voi per in qualche modo farvi recapitare a casa questi bellissimi prodotti. Con Lash Italia è tutto, ci ritroviamo naturalmente più avanti e come sempre grazie per essere stati in compagnia di TRS Radio.